per iniziare lo streaming sta per iniziare sei dal vivo e ieri la nostra amica samantha non so se sarà anche vostra ma mi ha chiesto eh, perché non fai un video parlando dei tuoi anelli e io avevo detto ma soltanto soltanto se eh, raggiungo certe visualizzazioni poi siccome ho uno spunto di tempo, uno spunto, non uno sputo, siccome ho uno spunto di tempo decido di, eh, di fare questo video, perché come sempre finisco di editare, scusate, che vi metto i link dei miei altri video se vi può interessare nella descrizione magari non vi interessa cercherò di fare subito ecco qua ecco qua bene ho dato i connotati a questa live la nostra cara amica Samantha guardare il chat del video precedente mi chiede mi chiese di parlare dei miei anelli non ne ho tanti qualcuno me l'hanno pure rubato perché è così che, che a volte la gente eh, si comporta ecco qua la nostra amica samantha qua vi do il suo messaggio nel chat dell'ultimo live allora eh, compio la mia promessa il video anche se l'hanno visto il video in questione l'hanno visto appena 23 volte dove lei mi domanda di parlare dei miei anelli io avevo detto se si aumentano le visualizzazioni parlerò dei miei anelli ma siccome ciò del tempo libero parlerò degli anelli uguali allora questo è un opi cacinas e una maschera rituale degli indiani Opi del pueblo Opi del Nord America, e cacina significa spirito. Quindi è la raffigura lo spirito degli antenati degli ancestri perché i culti animistici o spirituali hanno a che fare con il culto degli antepassati. Vediamo se riesco a trovare. qua, per fortuna che ultimamente ho ordinato le cose. Come potete vedere, c'è una certa somiglianza fra eh, e queste sono delle cartoline da collezione. Fra questo Hopi Cacinas c'è una certa somiglianza era uno spirito per quello quando loro danzano, si mettono queste maschere con piume perché la figura uno spirito e come vedrete c'è una certa somiglianza fra questo o oh piccacinas illustrato qua e il mio anello forse saranno gli stessi loro avevano lo spirito del grano lo spirito del peperoncino lo spirito della tempesta tutto ci aveva uno spirito lo spirito dei defunti quelli che conoscevano ma anche degli antepassati più lontani quindi questo è un'opica cina eh, un'opica cina ce ne sono vari anche con diverse maschere rituali come questo che già una punta io non voglio aprire molto perché sono delle cartoline poi magari o questo altro poi l'illustrazione di ogni opica cinas però qua ce ne sono tanti come questo l'opica cinas di un uccello vedete che poi sono delle immagini totemiche tutti questi volti vengono raffigurati nei totem non sono invece riuscito a sapere a chi appartiene l'opica lo cinas dell'illustrazione che se, se sembra uguale a quella del mio anello no infatti è proprio quella del mio anello questo piccacina della copertina e eh, non, non c'è una una cartolina una cartolina sua io ho cercato ma non l'ho trovata lo dovrò fare in seguito poi vi, vi, vi saprò dire però sembra sembra ce ne sono tanti c'è anche ecco vedete il giullare il giullare opica piccacina eh, poi c'è questo qua che gli assomiglia un po però non è proprio lo stesso il giullare era una figura rispettata e anche temuta faccio un po questo video rapsodico parlando di libri che c'entrano con gli anelli molto c'è qua è un libro che quando lo vado a cercare non lo trovo ma è sempre così quando uno deve trovarlo Un altro lo sciamano molto interessante di Gordon. Di Gordon lo sciamano Gordon. libro che è stato scritto da uno studioso di tradizioni opi eh, che stanno al confine del nuovo che stanno nel nell'arido nuovo messico l'ultima danza del sacro giullare vi avevo fatto prima vedere l'immagine dell'opi cina giullare ecco e qua eh, c'è un romanzo ambientato su eh, sul diciamo una storia incentrata sul giullare che interpreta Lopi Cacinas eh, cioè il Cacinas degli Opi lo spirito degli Opi l'antenato l'antepassato degli Opis eh, che è raffigurato qua in questa cartolina che c'è un ruolo sacro nelle società eccolo qua che va con un dolce in giro non so se a tirarlo in faccia a qualcuno ma è di questo che parla il libro di un di un caso eh, sullo sfondo del successivo arido new Mezico un nuovo misteri del cronista della cultura navajo quindi io piccacina il popolo hopi eh, fa parte della della etnia navajo una cosa del genere allora così abbiamo spacciato questo altro anello c'è bisogno di poche presentazioni tutti voi lo riconoscerete io su instagram ho pubblicato delle foto a riguardo e lì eh, spiego comunque la squadra del compasso eh, c'è poco da dire La pietra angolare raffigurata nei costati la pietra da squadrare e il compasso ecco perché io ho molta flemme e sono una persona accompassata poi c'è anche quest'altro anello che l'ho comprato a porta portese anche questo ci avrebbe bisogno di poche presentazioni Infatti, come vedete, c'è scritto Alla, qua c'è la caba, il santuario della Mecca dove c'è la pietra nera, e qua c'è invece la cupola della roccia. Raffigurato, non so se si vede, che sta nell'altopiano di alazza a Gerusalemme. Il santuario alla Mecca dovrebbe vedersi così: che in pratica è quell'enorme cubo nero dove c'è la pietra nera dentro. E questo è eh, l'altopiano la, la, la cupola del tempio che sta sopra il muro del pianto. No, quello che gli ultra ortodossi ebrei volebbero distruggere o traslocare. Ecco, questo è la, la, la moschea più importante dopo quelle costruite in territorio arabo. Che sta eh, dove c'era costruito il Tempio di Gerusalemme, il secondo Tempio di Gerusalemme non quello di Salomone, ma quello costruito dopo. Poi, qua che abbiamo uno scorpione. Non so il suo significato non credo sia un significato astrologico, e qua l'aquila con l'uno number one. Anche dall'altra parte, credo che siano quegli anelli che portano gli angel eh, hell, gli angel. Hell, queste cose qua, questo c'ha un ragno. Non so neanche il significato di questo anello questo lo ignoro e già ragnatele dalle due parti naturalmente cari amiche ed amici eh, queste sono delle guide san Giorgio Pomba gira o San Cipriano, che è adesso messa al contrario, sarebbe così rosso, eh, nero, bianco, rosso. E o oh, bomba gira. E su sarebbe nero e rosso, bomba gira, rosso e nero. Ma visto che sono di A1, uno può interpretare come vuole. San Giorgio, e anche questa è messa al contrario. Ai colori della bandiera italiana verde, bianco, rosso naturalmente non sono non sono anelli però visto che ci ho al collo per non fare un altro video su queste cose e questa è la medaglia di maria padilla o padigia o padiglia il portoghese non lo so leggere questo è il suo sigillo che sarebbe bomba gira. Maria Padigia. Il suo sigillo. E questo qua è scritto il suo nome: Maria Padigia. Poi, vabbè dire vi ho detto tutto adesso siccome eh, ho parlato dei miei anelli anche c'è un braccialetto di rame e bronzo che poi ho scoperto che sono un bagno un rivestimento perché qua si scopre il metallo adesso vi posso quindi non, non conviene lucidarlo basta strofinarlo con un panno vi posso parlare eh, altre storie amene perché già vi ho parlato di queste amenità mi piace molto ciò che sta facendo questo governo eh, già ho tre like vi ringrazio molto ciò che sta facendo questo governo non dico di essere leghista per carità o di essermi convertito al leghismo non dico neanche di essere grillino o pentastellato anche se per qualche ragione mi candidavo al movimento 5 stelle ho fatto dei video ma perlomeno quello che posso dire è che molte delle cose che stanno facendo mi piacciono poi non dico che tutto quello che dicono o tutto quello che fanno mi piace anzi al contrario magari ci sono delle cose ancora che non mi convincono convincono molto però voglio dire eh, grosso modo se fanno qualcosa fanno qualcosa è sempre meglio che facciano qualcosa che non facciano nulla giusto eh, tanto per capirci eh, certo ancora ci sono dei problemi a roma ci sono dei problemi dappertutto ma che facciamo ci lamentiamo dei problemi e eh, facciamo nulla bisogna uscire da decenni nei quali non si è fatto assolutamente nulla ma vi rendete conto che vogliono ostacolare questo governo tanto da sinistra come da destra eh, quando andavano a litigare in televisione eh, da bruno vespa eh, quelli del pd e del pdl che cambia solo una lettera quasi cioè si insultavano si aggredivano perché dissentivano su tutto e bersani diceva noi non li vogliamo vincere attraverso un processo a berlusconi noi li vogliamo vincere nelle urne ebbene il pd ha perso pure quando hanno processato assilio berlusconi quindi voglio dire, adesso si sono alleati PD e PDL contro il Movimento 5 Stelle e la Lega che fanno questa coalizione verde gialla di governo, invece eh, lasciate governare a conte, poi è troppo presto per criticarlo. Per criticarlo, poi su cose che se volevano potevano farle, quelle del PD e del PDL. Invece non l'hanno fatto. Adesso io vi devo lasciare ed a presto, ciao Samantha. Ti ho fatto il tuo video sugli anelli. Ciao!